Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non ci conosce, noi siamo Rossella e Alberto. Ciao Alberto! Ciao, buongiorno! Allora, oggi faremo la lettura angelica valida per 15 giorni, per ben due settimane, quindi a partire dal 1 al 15 agosto 2021. Eh, prima di iniziare faremo una preghiera di protezione Ok, volevo ricordarvi se volete ricevere le notifiche appena io pubblico le letture o vari video su youtube potete iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina ok bene iniziamo con la preghiera di protezione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 eh, guarire con le fate di Dorin Virtu pubblicate dai My Life, abbiamo anche le carte come amare se stessi dove pescheremo la carta finale, anche queste stampate da My Life. Allora prima di iniziare la nostra lettura prenderemo, mischiamo le carte, prendiamo tre carte da ogni singolo mazzo, poi manderemo le foto ad Alberto e così poi possiamo iniziare la nostra lettura angelica. Ok, è uscita la carta credere, la seconda, seconda carta grazia. Verità, eh sì, guarda un po'. Allora, vediamo un po'. Mi sono cadute un po troppe ci pensa Dio passa più tempo all'aperto questo è il periodo di ferragosto approfittiamone insomma un po' di relax, ammetti la verità con te stesso e agisci di conseguenza ok, prestiamo anche una carta di un mazzo di Luis sei Sono un tutt'uno con ognuno sulla terra bellissima questa eh? siamo tutti figli della luce anche se alcune persone ogni tanto cadono nell'ego e per questo quando cadiamo nell'ego ci sentiamo diversi puntare più in alto punta più in alto ok Al sicuro bellissima questa ci sono un po' di energie di paura bisogna rimanere radicati, uscire nella natura e sentir chiedere protezione e sentirsi al sicuro perché non c'è niente che non va tutto va bene tutto è sincronico e perfetto la carta delle nuove amicizie questa carta esce spesso eh? Alberto allora, <ride> questo... che curioso eh sì eh? siamo anche nel eh, periodo sì. giusto dai eh, sì. allora adesso ti mando le foto eh. Uh -huh. Scusate un secondo, andiamo le foto ad Alberto. Allora. Iniziamo la nostra meravigliosa lettura. Eh, diciamo che l'Arcangelo Michele mh, sono messaggi molto forti dell'Arcangelo Michele, no? Perché eh, lui ci mette alla prova. Eh, nel senso che soprattutto le persone che hanno già intrapreso un percorso spirituale e che hanno già contatto con gli angeli con l'arcangelo michele eh, ci sono dei momenti in cui ci sentiamo molto protetti molto guidati dagli angeli e dall'arcangelo michele altri momenti in cui invece eh, ci sentiamo un po abbandonati in un certo senso perché non sentiamo più la sua voce o perché magari Magari ci sono delle prove difficili perché vediamo anche nel mondo eh, magari una situazione abbastanza importante, eh, possiamo anche farci influenzare un po' dai media, dal, dai telegiornali, da alcuni video su YouTube. Diciamo che siamo eh, se dipende da e la scelta, dice l'Arcangelo Michele, se stare al centro e focalizzarci sull'amore, sulla gioia, sulla pace e credere che tutto è secondo il piano di. Vita, eh, oppure entrare nel caos nella turbolenza ricordiamoci che qua è uscita la carta sei al sicuro sei protetto ci pensa Dio ok e credi nel fatto eh, credi nel fatto che tutto è sincronico che è tutto secondo il piano divino eh, già dal 2009 mi era stato annunciato la caduta delle maschere la caduta del vecchio sistema del vecchio paradigma la caduta eh, di, di tutto ciò che sarebbe stato eh, di, di tutto ciò che è basato sull'ego quindi tutto ciò che è falso di tutto ciò che è effimero eh, quindi dobbiamo stare sereni che questo sta già ah, avvenendo ma questo non significa di eh, non, non, non vuol dire che dobbiamo vedere tutto nero, dobbiamo cercare di vedere, eh, tutti siamo messi alla prova, tutti siamo qui a fare una grande scelta, dice l'arcangelo Michele, la scelta dell'amore o la scelta dell'ego, va bene? ok cerchiamo di vivere in uno stato di grazia di pace di gioia va bene eh, e cerchiamo di accettare le cose belle della vita iniziare a essere grati per ciò che abbiamo di bello perché voglio dire eh, cerchiamo di di vedere le, il fatto che respiriamo ogni giorno, connettiamoci con la madre terra, andiamo nella natura, tutto è perfetto, non manca niente alla terra, va bene? Noi possiamo scegliere di vivere in uno stato di amore e di pace, nutriamoci con alimenti sani, cerchiamo di uscire dal cibo spazzatura, perché anche quelle energie ci abbassano le frequenze, smettiamo di guardare troppa televisione, troppi telegiornali, troppe cattive notizie, se noi facciamo questo noi ci riconnettiamo con la nostra vera natura, con la nostra vera essenza e poi quello che ci consiglia eh, l'Arcangelo Michele è anche quello di vivere nella verità. È molto importante prima di eh, diciamo di puntare il dito sugli altri anche cercare noi stessi di, eh, di essere nella verità nell'amore nell'integrità nella saggezza cercare di vivere con uno stato d'animo eh, puro come un, con consapevolezza siamo persone adulte siamo, siamo abbastanza evoluti ma eh, con la purezza di un bambino nel cuore quindi il non giudicare il non attaccare, il non prendersela con gli altri, va bene, ma cercare di vedere da una prospettiva molto più elevata, vivere nella verità significa anche dire la verità, avere il coraggio di dire eh, la verità assolutamente, eh, non ometterla ma dire la verità, naturalmente la nostra verità, va bene Ok? Eh, quindi stai tranquilla ci pensa Dio stai più nella natura eh, ammetti la verità con te stesso e agisci di conseguenza ok? nel senso che c'è qualcosa che eh, ti turba eh, ti stai un po' lamentando per una certa situazione che stai vivendo in questo momento sei tu che l'hai creata eh, se guardi indietro nel tempo da qui a da tre mesi da qui a sei mesi ti rendi conto che i tuoi pensieri le tue emozioni le tue azioni eh, hanno vibrato in una certa frequenza, ed è per questo che ora ti trovi in questa situazione. Perdona te stesso, perdona te stessa, non hai fatto niente di male, puoi ritornare nel tuo eh, pieno potere, puoi ritornare, puoi cambiare la situazione in qualsiasi momento. Va bene, può darsi anche che ti sei accontentato troppo, ti sei accontentata troppo di, di una certa situazione. È venuto un attimino. Il Momento di puntare più in alto, dicono gli angeli della terra, dicono le fatte. Puntare più in alto eleva i tuoi standard. Eh, se una persona che vale, se una persona che merita, sei al sicuro, va tutto bene eh, andrà tutto bene, però devi devi un attimino. Eh, accettare anche il tuo valore va bene e non accontentarti se questo lavoro se questa relazione non ti sta dando il 100% non ti sta appagando allora punta più in alto eleva i tuoi standard o eleva anche i tuoi standard nella tua attività o in questa relazione cioè cerca anche di goderti un po' la vita dicono gli angeli va bene la cosa meravigliosa è nuove amicizie e anche la Cons, come si dice? Si stanno per consolidare eh, dei rapporti. Va bene? Quindi stanno diventando anche più. Forti, più saldi quindi eh, sta veramente eh, un'ondata molto positiva soprattutto per le anime in cammino le anime spirituali parlo delle anime risvegliate degli angeli eh, sulla terra che hanno passato mesi addirittura anni di grande solitudine di grande introspezione eh, diciamo che incontrare anime nel, nel in questo cammino di luce affini alla tua energia eh, affini alla tua tua anima pura affini alla tua sensibilità affini ai tuoi principi e ai tuoi um, come dire obiettivi di, di, dell'anima va bene quindi eh, veramente stanno nuove nuove connessioni di luce eh, si stanno, stanno arrivando allora sono un tutt'uno con ognuno sulla terra questo lo abbiamo sentito dire tantissime volte siamo tutti uno noi nel piano dell'anima, nel piano della nostra vera essenza, della nostra natura più elevata siamo uno e dovremmo cercare di ricordarcelo anche quando vediamo delle persone agire male, delle persone che si stanno comportando male, che stanno parlando male, e il concetto del perdono è questo, perdonali perché non sanno quello che fanno, questo lo diceva Gesù. Eh, Gesù vedeva tutti come figli di Dio, come figli della luce però in un livello di coscienza di anime veramente che do, dormienti ok eh, ogni volta che medito faccio una visualizzazione di guarigione mi connetto con le persone che la pensano come me e qua ritorniamo al fatto che ci saranno nuove connessioni di luce nuove amicizie nuove partnership ok eh, e in tutto il mondo eh, io mi connetto con persone che eh, si sintonizzano nella mia frequenza perché ripeto siamo tutti uno nell'anima, ma è, è molto importante in questo momento, soprattutto in questo momento particolare, eh, di eh, veramente di connetterci con anime eh, sensibili, con anime pure, con anime pulite, eh, eh, che vogliono la pace, che vogliono l'amore, che vogliono la giustizia, non la vendetta, non la guerra, vogliono la l'equilibrio vogliono il massimo bene supremo per tutta l'umanità e care anime infinite io credo che la giustizia divina dell'arcangelo michele sta arrivando e eh, in questo momento gli angeli stanno operando dietro le quinte per aiutarci e per sostenerci in questo momento così delicato e così importante per l'umanità ok bene io ho finito alberto ora tocca a te sì, non so se vuoi leggere anche il messaggio che c'è dietro magari Sì, l'ho letto, sei... l'ho letto Alberto Sì, ah, sì. Ogni volta che medito io. faccio una visualizzazione di guarigione Mi connetto con le ah, persone scusa, che... Pensavo fosse lo spunto tuo, invece era la carta No, la... allora, detto, io l'ho detto nella carta delle nuove amicizie Però poi questa carta di lui sei ah. porta lo stesso messaggio Ah, penso, Sì, penso, sì, certo. sì okay. Quindi vai tu, e vai tu allora, innanzitutto Diciamo che questa lettura copre una fetta importante di questo periodo perché arriva a Ferragosto, sappiamo che agosto è tendenzialmente un mese morto ma nel senso più bello del termine, nel senso che ci si ricorda le aziende chiudono anche se il momento è quello che è e quindi diciamo che e adesso è mh, diciamo passata da qualche giorno una, una nuova luna molto potente, l'8 di agosto, 8 dell'8 ce ne sarà un'altra. E poi c'è Ferragosto e poi pian pianino si va verso settembre, che comunque mediamente è un mese abbastanza operativo. E allora, diciamo, partendo dal principio, credere, e il meglio deve ancora arrivare, c'è questo fiore, anche abbastanza certo. grande che sboccia. Ed è interessante perché in questo momento mi trovo in mezzo alla natura e ho dei fiori molto belli sia a sinistra che a destra. Che bello. E alcuni sul blu e altri sul viola e allora, diciamo che il di credere eh, soprattutto in ambito chiamiamolo esoterico, metafisico e spirituale è un po' la base per chi studia un po' questo ambito se non credi eh, insomma è un po' la base nel senso che è la base del pensiero positivo dove non si intende un pensiero positivo in cui eh, non, non si lavora su di sé no? e si fanno le affermazioni così senza lavorare su di è proprio un voler vedere le cose positivamente, la fede, no? il dono della fede, quindi questa carta dice no? che guarda che a prescindere da quello che è accaduto finora il meglio deve ancora arrivare, nel senso vai tranquillo che comunque non hai ancora bisogno niente, eh, per cui allora uno potrebbe dire perché naturalmente ci sono sempre i pessimisti per natura che comunque tendenzialmente sono persone che evidentemente sono state ferite, se no non è che uno nasce pessimista, uno dice, ah ma io sono come San Tommaso che ci mette il naso, io non mi fido, ma ho avuto tante esperienze negative, cosa vuoi credere? Perfetto, signor Tommaso, che aveva le sue belle ferite, poi però quando ha iniziato a credere, a vedere, diciamo che eh, ha visto delle cose molto belle e ne ha fatte altre di altrettanto belle, quindi non è, non è mai troppo tardi per iniziare ad avere un approccio positivo alla vita, no? Quindi sicuramente è un inizio di lettura niente male questo, quindi, eh, c'è un la differenza tra chi crede, e non parliamo di religione, e un ateo, ma senza porre no, in confronto, senza dire che uno è meglio dell'altro. Il problema è che uno che è ateo, è razionalista, eccetera, è uno cavolo che ti perde gran parte della vita, perché come fai a pensare che sia tutto solamente mente, solamente quello che vedi? Cioè, l'anima la, dove la metti? Ne, ne voglio dire, è ti perdi veramente una parte molto importante. E purtroppo questo fa parte del... Um, quando non si valorizza il femminile, infatti tanti atei c'è da dire che comunque sono uomini mediamente, perché la donna di solito è più, no, più esoterica, più sensibile, più ricettiva, è più nell'anima, è più animica la donna, no? mm -hmm. grazia, come la giustizia, di Michele, eh, ti arriva eh, se tu fai un percorso, non ti arriva a caso, se la tua vita è disordinata, se non preghi, se mandi eh, pensieri negativi alle persone, eccetera, eccetera, eccetera, che grazie a voi che ti arrivi, certo. cioè eh, chi è causa del suo mal pianga se stesso purtroppo, nel senso che gli angeli ti parlano sempre, ma, ma se tu non ascolti i segnali, se fai il contrario a tutti i costi, eccetera, eh, Diventerà tutto brutto, eh, ma, ma, ma non è colpa dell'universo, sei tu che non vuoi vedere, perché magari hai delle ferite, hai delle credenze limitanti e rimani lì, ma questa eh, oh, mh, eh, situazione attuale ci dà veramente la possibilità di, di, di uscire da tutte queste limitazioni, no? se lo vogliamo, dipende solo da noi. Carta successiva verità, io vivo la mia verità, c'è cioè, questa persona che si guarda allo specchio, perché anche qui... Tu in base a come ti tratti le persone ti trattano, in base alle credenze che hai dentro si manifesta il mondo, quindi io vivo la mia verità, la rispetto e anche tu fuori la devi rispettare e io rispetto la tua, quindi la mia verità può essere che il mondo è amore, è luce, che questa situazione è un'opportunità incredibile per essere tutti fratelli, un altro può dire no è un grandissimo casino, è, è un piano maligno eccetera, va bene per carità di Dio, lo sappiamo benissimo che ci sono anche le forze avverse. Tu da che parte vuoi stare, però qual è la tua scelta? Di alimentare l'ombra o la luce? Questa è un'occasione per portare alla luce le palle, appunto, perché la verità è l'opposto della bugia. Quindi tu vivi la tua verità, a prescindere da quello che dicono i media, le persone lamentose, eccetera. Tu in cosa credi? Perché è quello l'importante. Perché sì. poi quella roba lì si manifesta. Poi passando a Michele, ci pensa Dio. Sempre, insomma, con le solite affermazioni, Dio per favore aiutami, a lasciare andare questa situazione, la alla tua società divina, al tuo infinito amore, con fede e fiducia, ok? Eh, insomma, ci pensa Dio, c'è cioè Michele con la spada, quindi della serie non interferire, per favore, non metterti al posto di Dio, non avere pensieri in più, non buttare di energia, ci pensa lui, c'è cioè, più rassicurante di così, tu prega, vai tranquillo, c'è cioè la spada di Michele, è, è, è uno una spada di verità, di luce, di discernimento, di saggezza, di utilizzo dell'intelletto, ma non a livello di mente fredda, di, di, di, di conti, da ragioniere, è proprio una, una mente superiore, no? è proprio il sé superiore, quindi questa è una carta che invita veramente a, ad essere molto fiduciosi verso l'universo, no? giustamente anche di passarti il tempo all'aperto, grazie per incoraggiarmi a passarti il tempo all'aperto per aiutarmi a rilassarmi e a godere della connessione con la natura, giustamente... Quale occasione migliore di questa per stare all'aperto? Nessuno può vietarti di stare all'aperto, non esiste. Di abbracciare un albero, di stare vicino all'acqua, di annusare i fiori, di ascoltare gli uccellini, no? non può vietartelo nessuno. E, piccolo esempio, anche se non voglio entrare nel fortice, del complottismo, eccetera. Non ti fai il pass, eri abituato ad andare in palestra, non vai in palestra, vai all'aperto avrai i pesi, non avrai i puoi fare atti marziali, puoi fare yoga, puoi fare pilates, ripeti, in palestra non puoi abbracciare un albero, non puoi sentire le energie meravigliose della madre terra con tutto il rispetto. Avrai il wifi, ma non hai la connessione che c'è nella madre terra. Per cui stiamo nella natura, come dicevi bene tu, eh, la natura è infinita, è abbondanza, non ti manca niente quando sei nella madre terra. Non pensi alle bollette, alle miserie. Sei lì e stai nel presente, staci più tempo possibile, staci un giorno, una settimana, tutto il tempo che hai a disposizione investilo lì il più possibile per ricaricarti. Dopodiché ammetti la verità con te stesso e ci di consueta. Apprezzo il sostegno che mi offri per aiutarmi ad affrontare i miei sentimenti con grazia e con accettazione in modo da poter essere onesto con me stesso e con gli altri. Ti ringrazio Arcangelo Michele perché mi dai forte coraggio. C'è Michele con tanto di aureola, con un uccellino fra le mani, c'è un unicorno. C'è un altro uccello in alto, la colomba che rappresenta lo Spirito Santo. Ci sono degli animali più di così e si parla di verità anche qui. No? Ammetti sì. la verità, cioè sii sì, veramente onesto con te stesso. Non raccontarti palle da solo, perché sennò poi l'universo ti mostrerà altre palle. Ma la colpa non è sua, e però anche agisci di conseguenza. Quindi grazie infinite, carissimo Arcangelo Michele, che mostri la verità con il tuo grande amore e con la tua disponibilità. Io adesso ne faccio tesoro sono onesto, do inizio alla nuova era dell'onestà, ma agisco anche, non è che sto lì, ma la verità è che è tutto bello, perfetto, ma farò qualcosa, poi sarò strumento di luce, cercherò delle persone come me, o sto lì eh, sulla poltrona ad aspettare, eh, no perché ci sono delle persone che magari hanno guardato The Secret e pensano di attrarre le cose così senza far nulla, no? Semplicemente facendo che ne so, con due o tre accorgimenti, no? Bisogna anche agire, che va Certo. Dopodiché punta più in alto, passiamo alle fate, giustamente eh, è arrivato il momento di puntare in alto, che non significa eh, essere degli sbruffoni, essere esosi, significa semplicemente eh, anche qui onorare la propria anima, giustamente non c'è giudizio perché uno prendermi l'euro al mese, magari nel tempo libero si fa le proprie cose eccetera, un invece dice no cavolo a me sta stretto, io non voglio timbrare il cartellino, voglio essere libero di me stesso, mi apro un ufficio che ne so, olistico, creo un network, aiuto delle persone, faccio formazione, guadagno tot migliaia di euro al mese, non per fare il film Non È questione di stipendio perché 5.000-10.000 vabbè, uno fa quello che vuole. È chiaro che più ne hai meglio è. Io, io non sono un, uno che crede nella povertà, credo nell'essenzialità, ma non credo che uno stia bene se non ha un tubo. A meno che non stia molto bene di famiglia, però non è molto edificante. Però cerchiamo di puntare in alto in generale. No, raise vibrations, come dicono gli inglesi, alziamo le frequenze, puntiamo in alto sulle amicizie sul tipo di casa in cui vogliamo abitare, sulla città in cui vogliamo abitare, non accontentiamoci sempre della zona di comfort, delle solite persone per paura di quello che possiamo trovare, possiamo trovare anche di meglio, viva Dio, mica andare, dobbiamo andare in peggio, anzi se noi continuiamo a lavorare su di noi troveremo sicuramente qualcosa di meglio. Al sicuro, per cui comunque vai tranquillo che se è sicuro, you are safe, cioè eh, comunque se continui a pregare, comporti bene, se copri per la luce, tu sei al sicuro, sei protetto, la tua casa è protetta, la tua aura è protetta, la tua città è protetta, l'Italia è protetta, anche se stiamo vedendo un sacco di cose così così, non c'è problema, noi sappiamo che fa tutto parte del piano, serve tutto per risvegliare, per portare l'attenzione lì, perché altrimenti l'attenzione lì non ci arrivava, perché erano tutti troppo presi dal proprio piano. purtroppo lo sappiamo che l'umano mediamente, a meno che non abbia una certa sempre più salutari, cerchiamo di mangiare cose sane, di non mangiare animali, partecipiamo a manifestazioni in piazza sul veganesimo, sulla sostenibilità, eh, portiamo avanti il messaggio di Greta Thunberg, che so io, ci sono un sacco di cose che si possono fare, e non facciamoci influenzare dall'eventuale paura del giudizio, delle repressioni, ci sarà sempre qualcuno che è contro, è chiaro che un'azienda petrolifera non sarà mai a favore di questa L'azienda petrolifera magari perderà il lavoro, ma magari andrà a fare altro, troverà l'anima, perderà un po' di soldi, ma troverà l'anima, giusto? È meglio così, io credo. Dopodiché nuove amicizie, ripeto ancora una volta, abbiamo bisogno di trovare nuove amicizie, perché in questo percorso spesso e volentieri stiamo da soli, che è la base che è molto bello, però, giustamente, sia per stare bene che anche per fare delle cose grandi c'è cioè bisogno persone, quindi a partire dai social piuttosto che parlando con una persona al bar, piuttosto che in mezzo alla natura vado in giro col cane con una persona faccio due parole, magari parli del più e del meno eh, e viene fuori che, che alla fine parli di discorsi epocali, cioè mai sottovalutare le persone, magari trovi uno che non gli darei due dire, magari questo ti tira fuori dei discorsi incredibili, non dico che sia più avanti di te, ma magari è, è anche lui uno che ha guardato determinati tu sei interessato alla nuova terra, cioè, possono succedere delle cose incredibili, perché tutto si allinea, vai a prendere un paio di scarpe sportive e trovi uno che ti parla della luna attuale, cioè non lo puoi sapere, se parli, se sei aperto, se parli anche delle tue cose senza paura del giudizio, queste cose succedono senza problemi, sono piccoli miracoli quotidiani, dopodiché l'ultima carta, sono un tutt'uno con ognuno, cioè fare delle visualizzazioni positive e di protezione ogni giorno, la luce bianca che ti attraversa piuttosto attraverso la tua città, la nazione, insomma sono tutte cose che sono presenti nelle tue preghiere, quindi uno non si deve inventare nulla, è fondamentale, non diamo per scontato, oh, oggi non lo faccio perché faccio altro. No, tu non la fai e magari entrano delle forze, perché purtroppo le forze aperte non, non dormono mai e falla quella benedetta visualizzazione perché ti fa fare bene, ti purifica in tempi di 5C di inquinamento eccetera continuiamo a farle queste cose Direi. sono fondamentali sempre di più e sono tutt'uno cosa significa? che in questa situazione di luce piuttosto che un falegname che ti portano ad altre persone e, e questo, questo alla fine è lo scopo più alto io credo, no? perché se tu comunque fai qualcosa che ti fa stare più o meno bene però ti senti diviso perché ah sì, io lo faccio ma quegli altri non capiscono ah oh, io sono meglio, no? l'orgoglio no, questo, questo è quello che vuole il sistema noi dobbiamo essere tutt'uno ovviamente nell'amore perché è chiaro che con tutto il rispetto io non posso mettermi al pari o al lavoro con uno che che lavora per l'ombra, evidentemente, ci posso magari fare due parole, lo posso consigliare, ma se uno ha certe credenze, se uno fa certe cose, è chiaro che stiamo come il giorno e la notte, no? va da sé. Però io intanto mi preoccupo, tra virgolette, di stare con i miei simili. Poi l'ombra andrà alla luce, loro hanno de degli altri tempi, degli altri percorsi, esatto. no? prima o poi ci arriveranno. Certo. Però intanto lui, eh, cerchiamo, non è che dobbiamo... Illuminare 8 miliardi di persone, no? Sappiamo benissimo che sono pochi quelli più avanti, ma intanto no, preoccupiamoci di andare con quelli pochi, no? Certo. Invece di guardare quelli che non, non sono ancora. Di raggiungere male. anche la massa critica, Alberto. Così esatto, tutti potranno esatto. elevarsi esatto. spontaneamente. Bellissima Perché? lettura, Alberto, veramente, esatto. complimenti. Bene. Cari ragazzi, care ragazze, noi vi salutiamo, abbiamo fatto la lettura per questi 15 giorni, volevo ricordarvi che ehm, ci occupiamo di fare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o senza carte come connessione diretta, eh, mi occupo di logo sealing per aiutarvi a eliminare i blocchi le paure per eliminare sistemi di credenze, tutto ciò che vi sta impedendo di stare bene di essere nel vostro pieno potere tutto ciò che vi sta impedendo anche di realizzare i vostri obiettivi eh, quindi cercare di allineare la vostra parte animica e spirituale alla vostra parte umana ecco il logo sealing è uno strumento veramente eh, unico potente eh, efficace e soprattutto che da risultati nel breve termine breve medio lungo termine dipende naturalmente dai, eh, dai casi ma fin dalla prima sessione si, ha, si ottengono risultati incredibili eh, ci occupiamo anche di facilitare la guarigione energetica con le nuove frequenze di luce di persona se vi trovate in sardegna eh, o a distanza eh, volevo ricordarvi che eh, ho ripreso a facilitare le le connessioni al sé superiore quindi se vi trovate ad alghero assolutamente eh, fatemi sapere vi salutiamo e ci sentiamo presto un salutone ciao alberto ciao buona ciao ciao, ciao buon estate buon ferragosto ciao ciao, ciao.